Buonasera, sono Laura Antichi, volevo eh, parlarvi di come creare una stanza di attesa per Meet. Attualmente non è eh, possibile eh, realizzarla con eh, Google eh, Meet, ma lo sarà magari a breve, te a breve termine. E quindi se non si è sicuri che l'amministratore di rete abbia disabilitato per gli studenti in ambiente G Suite la possibilità di creare videochiamate, c'è il rischio che gli utenti entrino prima di noi e prendano possesso come gestori della videoconferenza. Creando il link per videoconferenza in calendar, vedete che sono dentro calendar, ho creato prova. E, mh, qualsiasi utente chi accede a quel link per primo gestisce la web conferencing ok quindi mh, partecipa con google meet e vedete che eh, a qui eh, Entro, mi comparirà tra poco il nickname Pronto a partecipare, dico partecipa e vedete che sono entrata, si chiamava uh, Prova. Ok, e quindi questa non è senz'altro una buona uh, cosa, pertanto non è bene uh, usare Calendar per uh, fissare gli appuntamenti di, eh, di Google Meet vediamo l'altra possibilità se si crea un web conferencing sempre dalle app eh, vado a cercare in Meet ecco clicco su Meet Clicco su uh, partecipa a una riunione o da avviala, mettere sempre il nome, il codice eh, o il nickname della riunione, metto prova di Anitel, esempio, vado in continua, Vedete qui che mi uh, dà prova di Anitel, il nickname, e poi uh, dice: Non c'è nessuno. Quindi io avvio la riunione, sarò gestore della riunione, partecipa. E uh, eh, qui, uh, mi si apre la, la finestra. Quindi, se um, eh, voglio che uh, gli utenti ricevano l'invito e, e, e non entrino direttamente nella uh, videoconferenza, ne, manderò questo indirizzo senza il nickname, tuttavia, agli utenti. Non uh, copierò le informazioni per partecipare, ma invierò loro, eh, gli utenti della classe, mettendo anche nella classe questo eh, link, soltanto il link. Ho copiato co quel link, adesso mi apro una finestra di navigazione in incognito, quindi mettiamo di essere uno studente, metto, copio qui il link e eh, vedete che mi dice eh, come ti chiami, questa è una sala di attesa, eh, metto eh, qui il mio nome, Laura e chiedo di partecipare, vedete che è una uh, sorta di uh, videocamera, di, uh, uh, quindi sala di attesa, ok, e uh, poi uh, ritorno nella, mh, nel, mio, nel Meet che avevo avviato, c'è cioè, la persona quindi mi chiede di entrare, c'è cioè, qui proprio... Una persona chiese di partecipare a questa riunione. Laura, è, eh, non mi rifiutato, vabbè, ammetti. E ammetto la persona. Ecco, si era creato un uh, conflitto con gli audio, bene, comunque per, perché io sono la stessa utente e uh, uh, quindi uh, adesso passiamo all'altra modalità che vi faccio vedere la sala d'attesa da Classroom mi collego ora a Classroom quindi ecco, Classroom Verifico, appena sono entrata, che il mio account sia quello di G Suite. Queste eh, vedremo comparire eh, tutte le classi a cui eh, partecipo, di cui eh, sono gestore e uh, tra le classi scelgo una classe prova Laura del corso, che è questo e, uh, e quindi mi chiede anche di generare un link di uh, Meet il link lo posso generare da qui oppure andando in impostazioni ok Andiamo a uh, quindi sono date le impostazioni e uh, ritrovo anche qui genera il link di meet lo genero questo è il link a meet posso renderlo visibile agli studenti o invisibile meglio renderlo invisibile perché gli studenti se non potrebbero mh, Aprire loro la, uh, la stanza del meeting se arrivassero prima di me. Copio il link di questo link che poi manderò uh, ai uh, miei studenti e int intanto lo attivo per farvelo vedere che uscendo dalle impostazioni salvo esco dalle impostazioni del corso e vedete che mi ha generato il link di eh, Meet che è in questo momento è visibile lo vado a rendere di nuovo invisibile perché eh, mi, eh, da qui se voglio lo rendo invisibile che non eh, sarà più salvo le impostazioni nuove e non sarà più eh, visibile, eh, nel, vedete che c'è l'occhio barrato, non è più visibile agli eh, studenti. Io mi collego comunque al eh, link di eh, Meet, questo link, vedete che mi dà la possibilità di eh, preparare eh, um, la videoconferenza e quindi faccio vedete che mi dà un nickname e mi dà eh, dice che non c'è nessun altro partecipa e eh, con eh, partecipa il, potrei posso copiare il link anche da qui del meet ok Copio il, il link eh, eh, di Meet, che poi eh, manderò in, una, eh, in, in Classroom, cioè posterò su Classroom, perché si, eh, si colleghino non eh, dall'interfaccia dall generale della classe, ma che si colleghino dal messaggio che eh, mando. Eh, pertanto se io vado in una finestra, solito modalità e nuova finestra di navigazione in incognito, si sovrapporranno gli audio, succede la stessa cosa. Chi eh, mi chiede, quindi come ti chiami? Metto l'ac e chiedi di partecipare mi chiede di eh, partecipare vado poi nella nel, la, eh, nella classe e una persona chiede di partecipare a questa riunione io la posso ammettere eh, cliccando su, eh, su ammetti Andando in, Andando in chat, in chat, chat, chat vedete, vedete la, per la, persona la persona che è stata, è stata ammessa. ammessa. C'era anche questa volta una sovrapposizione degli audio perché io... Eh, Entro con il mio stesso computer e quindi ho questa sovrapposizione, ma avete visto quindi, che è stata creata una stanza d'attesa in tutti quanti i casi che vi ho descritto e che eh, mi ha permesso di uh, eh, dare l'opportunità agli uh, uh, utenti di, di entrare su mia approvazione. Buonasera.